Dona alla Polizia di Stato una, una sua uh, opera, una scultura lignea uh, che um, trae ispirazioni dal libro di Primo Levi, Se questo è un uomo. L'opera è, um, è intitolata uh, in, fila in Fila per la vita, Ritrae, se ho capito bene, Ritrae, che non l'ho visto ancora, ve lo confesso, Ritrae delle persone che sono in, in fila per rancio. il rancio. Bro. Ovviamente queste persone sono gli internati in un campo di concentramento, in particolare ad Auschwitz. Metto sempre in risalto questo particolare di Primo Levi perché lui eh, sì. che mi ha dato il merdo di scoprire questa opera. Poi c'è un altro sì. personaggio, qui, attraverso le le telecamere potete vedere, c'è un signore che si affaccia dalla fila, perché evidentemente ha gli estremi per avere il lancio, voi lo potete guardare, ma magari fotografare. Ecco qui, ecco. faccio venire pure la signora, la signora, la moglie del maestro e il figlio, qui sono anche presenti la signora. Allora, se mi, mi mette da qui, dai il figlio fino così facciamo. mai dividere moglie e marito, mai dividere moglie e marito, ecco qua. Ecco, Andrea eh, è uno dei quattro figli che tengo, tre dei quali eh, sono informatici, ha lasciato il suo lavoro per venire a onorare questa, questa bella rappresentazione che ha fatto il professore. Si inaugura e si presenta oggi qui in quest'ora un'opera del, dello scultore Schbelli. ecco. un'opera che riguarda una pagina triste della storia mondiale. Sì, è un tema che ha un forte impatto emotivo, è quello di rappresentare i deportati quando eh, se non mangiavano morivano e morivano non soltanto per questo motivo ma anche per motivi, per un sì o per un no e in questa opera io ho voluto rappresentarli in un momento in cui loro aspettavano con molta pazienza in fila il rancio che era per loro la vitalità, se non, se non mangiavano quelle poche brotaglie morivano Come mai l'idea di realizzare un'opera in legno? Io scoppisco il legno e questo, questo tronco che qui vedete è un tronco di noce che eh, poiché io ho il laboratorio presso l'Istituto dei Pati Saveriani a Salerno da 30 anni Lì c'era un albero eh, di noce che stava per morire ma tuttavia era la, la dimora degli uccellini, era la, eh, il luogo in cui tutti i giovani quando venivano a fare i ritiri prendevano l'ombra om da questo albero. Allora io ho voluto farlo rimettere di nuovo nella società per farlo rivivere.